Ciao a tutti, sono Nona Graziella, benvenuti sul canale Gelage Italia e oggi vi insegno un po' a fare la salsa bolognese. Gli ingredienti sono, il primo ingrediente, è la carne, poi ci sono le verdure, due carote, un pezzo di sedano, un pezzo di cipolla, rosmarino, salvia aromi, un po' di sale, salsa di pomodoro, canella, noce moscata e chiodi di garofano, olio, un po' di latte, bicchiere e vino rosso. Ditato, sedano, carota e aglio e adesso si soffoglie con olio. si soffringe le verdure. Io preparo la carne. Adesso aromatizzo la carne con tutto, di, con tutto il tipo di spezie. Allora comincio con la noce moscata. Un po' di noce moscata. Poi con un po' di cannella. Un po' di cannella. Con le spezie aromatiche qui c'è anche un po' di sale con le spezie aromatiche così e due chiodi di garofano e un po' di pepe poco pepe che a me non piace tanto piccante, un po' di sale, bello bene, adesso tocchiamo la carne, amalgamato la carne con le verdure, si deve un po' asciugare l'acqua della carne, amalgamando tutta. La carne, tutta la carne e la verdura assieme, e adesso verso un bicchiere di vino rosso. Se non volete mettere il vino rosso, potete aggiungere un po' più di latte. Adesso il vino è evaporato. Adesso versiamo la salsa di pomodoro fatta da me. Con un chilo di carne ci vuole mezzo litro di salsa di pomodoro metto un po' di burro adesso si versa mezzo bicchiere di latte per ultimo si mette la cipolla intera o mezza come volete perché così non viene troppo acido il sugo adesso dovete aspettare tre ore circa per cuocere il, il, il, il sugo la bolognese dopo tre ore questo è il risultato adesso assaggiamo il sugo alla bolognese è bello denso buono come scotta mm. ok buono Grazie per averci seguito in questo video, se vi piace mettete un like, scriveteci, i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!